Ciao a tutti ragazzi, io sono marco007 e bentornati su... cioè no, benvenuti in uno, nel primo speciale di iscritti, cioè 50 iscritti lui è Dynamitex ciao ragazzi <ride> ciao bambini <ride> e niente, eh, questo è lo speciale 50 iscritti, come ha detto Marco in questa faremo una cosa meme, tipo che Cioè giocheremo sì. a Wii Party <ride> con le dunk memes Quindi iniziamo con l'isola dei Dario tu <ride> allora, vuoi sarei uno poi. io sono uno <ride> e lui è Francesco perché si chiama così dai non nomi tizio si sì, lo oh. sapevo io ok che no, facciamo vedi, un intermedio intermedio intermedio si sì. uh. Ellen e Ian i nostri peggior peggiori no. ai e su oh, okay, Luca, Mari... Luca e Maria man. dei nomi italiani finalmente quindi questa è la misura dei dati, non ce ne frega niente, addio scrippiamo la intro, addio parti Fidu. qualificazione mm -hmm. <ride> no, no, no, se, ti odio, ti odio, ti odio no! mo ti può vincere with, era ovvio, era ovvio, lo sapevo wow <ride> Sono stato un pro a spingerti via. Oh no, oh, peccato l'altro Marco è stato il <ride> <evidio. ride> cacchio però. E eh, niente, non mi dici più. Che schifo. Ah sì, è vero, uno veramente ha la maglietta blu. <ride> eh certo. Maledetto Luca ti odio. Lui ha un dato bonus dorato quindi Sì. Ci farei il sederino. Strisce. Pure più a avere questo qua, non è. Sì, applaudite sta ce qua. Ok. Io non posso arrivarci neanche. È impossibile per me. Ma vai, che schifo. Perché 4? <ride> sì, sono avanti più avanti di te, scemo. Peccato, bella, peccato. Sfigato. Peccato. <ride> Alla prossima però ti distrugge. Qualificazioni Oh, oh no! Sì. Bene Preparati all'allenamento intensivo Ma perché ma è pratica? Sì, vabbè Ah ma tu fai con due mani diverse E come lo vorresti rare scusa Mamma mia Io lo no, faccio con una sola mano Io mi sto stanca veramente nella vita Reale, non pensate però il dado d'oro è meritato, devo dire. Quindi, no. Sì, ti odio. Quindi, inizio subito, vamos. Non te lo meriti, il dado d'oro. Uh. Dado d'oro. Dado, io... do... otto, dai, indecente. Dado d'argento. Che schifo. Tieni! Scambiati con me. Anzi, non scambiati con quella inizio. No, del con Luca. Luca. <ride> no! Sì! Ah, è vero, non posso <ride> scambiarmi con Luca. Ma no, dai! Cioè ha avuto ah, quello. Quello ha avuto quasi quanto me che io ho non ha senso. No, no, no. peccato. Perché non è andato sul meno 4? Ok, vai. Oh no, perché quelli del tempismo? Questo Marco o va troppo tardi, pure sono io che vado troppo presto. Sì. No. Yes. Vedi, per esempio, il vero. <ride> Luca, Luca ha perso. Luca è morto e Lu, basta, non si non recupererà mai i dottori dicono che è in condizioni molto gravi. Quindi di nuovo ho dato d'oro, vediamo ora, alla la schiena rotta ora. <ride> 9, ok, meglio di primo. Eh. Non, non la voglio vincere, sinceramente, perché così a vantaggio voi che andate dopo di me. Quindi perdi, per piacere. Meno di tre. Meno di 4. Yes. Bene. Meno di tre non l'hai avuto. Vabbè, non importa. Basta che non, non faccio andare avanti ora. Ma Luca c'ha il ciglia, agli occhi. Non importa. Non <ride> superare la prova. Perché sennò vantaggi Luca. E sai che significa quello che potrebbe prendere la statua blu? statua dai, blu? Ma dai, ah, ma, sì. dai ma, no, ma dai. La statua blu. Una ma la famosa vai. statua blu che conosco. Ma vai che sei scarsa, dai. <ride> un po' adesso che minigioco. gioco abbiamo. Oh no. Le biglia. Uh, ho preso il telecomando giusto. Non allora, lo so, aspettate di saperlo. Di sicuro se, se. non hai preso dal mio zaino sì. No, no. Non ti rubo le Perché cose. Che non ruba? ti ho mai rubato nulla! Non ti ho mai rubato nulla, mai. Hai rubato, rubato la Ma, vittoria. Mai. Oh mio dio, no. Non il centro. Bene. No. Non il centro, no. <ride> <ride> Edi eh, andiamo, lo so che vuoi cadere. Lo so che vuoi cadere, forse. No Maria, io cado. <ride> wow, wow, wow. Ok, è un casino, non si capisce niente. Sì! sì. Vamonos! E <ride> <ride> mi suicido! Mi suicido giusto perché posso. <ride> Guarda qua il <gli> fermo immagine. <ride> Meno male. Prego. Evento tirano sorpresa. Tiranosauro. Che cos'è? Tiranosauro, tiranosauro! Lo vedi fare con me! Non <ride> Ecco cos'è? Ah ecco wow, cos oh, ho saltato la pro. No no. Vabbè, speriamo che arrivi in quarta e faccia uno la prossima sì. volta. Botte spazieri. Let's go. Botte spazieri. Ah, questo sono bravo, dai. Che Ah sì, è vero. Ma eh, ah, sì, no, se non attaccate non potete muovervi, e questo è bullshit. No mi piace il tuo sponsor mi piace anche la posa da Power Ranger che fa la fine no Sì, no in realtà no quanto sono brutto quando sono guerrito Vai. è il momento di un gioco 1v3 non abbiamo mai letto e non so perché sto leggendo oh mio dio non no. questo non questo ok devo puntare a lui fino a mo pensavo che fossero le frecce ah wow sei per questo. questo non riuscivo ad andare così in avanti ma io te l'avevo detto sei tu stupido. Perché. Eeeh! <ride> ah no. Invece sì. Ah sì, è la partita. Cadi, oh. cadi. Cadi, dai. Cadi, cadi. Cadi, cadi, cadi, cadi, cadi, cadi, cadi. Cadi! Sei! Sei! Oh yeah! Oh, che peccato! Maria è caduta all'inferno! <ride> No, no. no, Cattivo. No. Prendi a Marco, prendi a Marco, non me. Prendi Maria. No. Oddio, oddio tutti. odio <ride> tutti. Cosa vi spaventate che mi avete visto 20 metri prima? <ride> oh, sta arrivando una trombataria. Oh mio dio, sta arrivando una trombataria. <ride> Io qua mi devo andare. Ok, speriamo che Marco prenda il lato. Andiamo allo stesso lato, okay? Cosa hanno fatto? Cioè, cosa, che cos'era? <ride> ah, ok. Sono dei bambini Più. Ah, <ride> Non perdiamo tutti <ride> Sì, perdiamo tutti <ride> Era, era, era una cosa che doveva succedere Io l'ho detto Se non perdiamo tutti pareggio Vediamo un po' Decidiamo <ride> po <ride> <ride> i posti con i tardi E chi vincerà? Avrà, avrà andato loro Ah <ride> wow Poveri sciocchi Ah Luca è scemo Poveri sciocchi Sono invincibile <ride> io Prende da loro senza nemmeno provarci. <ride> ah, pensavo di andare. Uno e uno. Io pensavo di andare no. su più 5. No, ora va avanti di più 4, non è giusto. Cioè, è praticamente finito. Eh sì, al prossimo turno è uscito. A meno che mm -hmm. non prenda il 4 posto e fa 1 Vinci <ride> la prova, vinci la prova. Perché? No. Eh, sapessi perché. Ho perso la prova, sì! <ride> Grazie. No. io guarmi mi dovrei arrabbiare no, o sceglierà me oppure maria no no sceglierà sceglierà me perché io sono più avanti di tutti vero vedi se sì. perché maria sta all'inferno non può essere sfidata quindi... oh, ok questa è facile soprattutto in più livello intermedio quindi... se sì. fammi memorizzare un po' il percorso non me lo ricordo vai <ride> a caso ho oh, vinto oh, oh, oh, oh, ok la cosa finale frega sempre ma Yay. mi trasformo in un umano a caso. Poi Yay <ride> ah. Cos'è quella corsa? Un altro minigioco! Eh, sì. Oh, talpe. No. Let's see. Let's ah see. Let's ah sì. No! Sì, ti ho bloccato la fine. Oh mio Dio, avremmo fatto pareggio se avessi preso il, sì. il... il tolpo d'oro. Sono un tolpo d'oro, però io sono un tolpo d'oro. Il, il, il tolpo to to to to d'oro. La, la cosa che mi interessa di più adesso però è riuscire a perdere. No, no, no, no, mi dispiace, io non faccio queste cose qui, mi dispiace. 1 v 1 <ride> Scegli Maria. No, io scelgo. io scelgo il CPU perché così vinco <ride> Oh. <ride> Ma questa okay. è quella di fortuna. Ma questo avrei dovuto scegliere te, perché in quelli di, di memoria io non sono bravo. Ah, ok. Ah. Uh, da una, da una. A questo chi inizia e fa tutto il giusto vince. Non importa se l'altro pure fa tutto il giusto. Quindi, uh, se non era arancia è mela, è sicuro. Che okay, ne sai, scusa, poteva essere pure l'uva o una ciliegia. Ma se lo so? Sai. Sì lo so eh, vabbè. Vabbè. So che l'uovo sta là Me lo ricordo Ok vittoria quindi io avanzo di 10 caselle Che fortuna signori No E invece sì uh, no. quindi Mi schippo anche l'uovo Molto bene wow. La folla mi adora Oh no Lui va indietro ah. di 7 caselle Ah non no <ride> Che beh, peccato, per quell'uomo lì dicendo. Fai tre, dice no. ah, è vero, non puoi fare. Sì, sì. Perché, perché se fai un sì, e uno c'è la coppia, sì, quindi sì. puoi fare un altro tiro. Ciao quindi... Maria! <ride> Maria Model se ne va. Maria Moesh, capito? No, sì. Maria Ives. Che si ha fatto il minimo. che okay, le pecore, questa è un bel casino. e per ora sono pure l'unico che ha fallito quella dell'inferno. Questo è un bel casino. Sono il baro! È sempre bello passare a partire dal centro. Ma vedi quelli, secondo me sono loro i bar. Se parti dal centro non c'è nessun ostacolo perché... Sì! Cioè vedi! vedi? <ride> se parti tu e Maria se li parti dal centro. Eh vabbè. È illegale sta roba, bisogna aggiustarla. Commentate no you, se no poi venite bloccati. No. È you. una parola bloccata. No, <ride> you. no you. No you, no you. Ok Maria, come sbagli? che ma non di tutti quei scaffi virtuali. Brava. <ride> Hai, visto? Hai visto che si ragiona con le, con le maniere forti? Ho mm. saltato di nuovo la, la cosa. Ti supplico, ti non so, ti supplico. Stai! E ora deve rifarsi la prova della... <ride> del, della... Della... non l'ho mai Della... quindi Della.. Della... Della.. Della.. Della.. Della... Della... Della... Della.. Della.. Della.. Della.. Della... Forse. Ah, è quello delle lattine, che schifo. Io, yeah. spe io speravo quello lì in cui si sparano le donne. No. <ride> <ride> <ride> <Ups>. <ride> non siamo se esistono. <ride> Pensa a sparare il tuo, anche se non ti danno i punti. Ah, ah. Non era lui. No, è quello di Luca. Ah, ah. Luca è il mio rivale. Ah, ah. Io sparo pure quella di Luca così ho confondo. La sua no. mente è da non no, può non No! è una semivittoria perso okay. Luca Al ah, mio 3 se... lanciamo 1, 2, 3 Ho vinto siii sì. Te l'ho detto che ho vinto Il secondo caso siamo la stessa entità noi quando tu sei ancora in inferno quindi basta che fai 3 oh, sì. Fai sei anche Ma si annulla tutto Fai sì. sei che ti mandano in inferno su No vabbè sei sei sei che non dovremmo forse gli stessi Tanto possiamo ancora tagliare, ma cosa. questa non verrà tagliata. l'ho quasi vinto dall'inferno, il paradiso. Oh, uh, that's interesting. Marco, Marco Marcolino! Marco lì. Sì. Luca, Luca. <ride> <ride> oh, lo facciamo arrivare <ride> <ride> Buona ballo lui su torno e ci fa tornare indietro. via. Morriva a Ma che ci fai qui? Moriva a Phil che sta raccogliendo tutte le bevande lanciate via dagli spettatori. Dice, ma che ci fai ancora qui? Marco, ti prego, non io! Si! Sì. No Maria, io <ride> <il tuo> esco. su! <ride> mi vogliono male! Zombini! Ma sempre quello del centro, non capito! <ride> ok i zombie la strategia per spingere i vostri compagni contro i zombie oh no um, come si chiama non lo so Agmuya. però c'è un panino zombie ed eh, è questo quello che mi piace di questo gioco e cosa? non mi ha toccato vedi sono almeno sì, a chi cinque... 5 cm di distanza non è così che funziona tipo io ti tocco e ti trasmetto avanti non funziona così vabbè comunque ho vinto io alla fine si sì, sa sono andato avanti di uno praticamente no, se andato di dietro, e basta no, ho fatto 4 e 1 hai vinto se fai quello ok, allora, mi servono due, ah, due cose mi servono se non vinco ora, mi serve che nessuno vada sugli UFO o sui tornabi e scelga me, ovviamente poi mi serve anche se... se quello... cioè, mi serve anche che alla prossima prova ho un dado duro così le mie possibilità sono alzate ma probabilmente vincerò solo al prossimo turno. No, Linda! Non deve vincere. I CPU vincono sempre. Sì! sì. Ora se ne va lui. va prima della prima prova. Aspetta, vediamo. No, no, no. Tornava molto indietro, però non così tanto. Mm. Quello è un grandissimo... Mm. Uff. Però si può prendere l'inferno pure. <ride> Luca sta andando nella partita più sfortunata della sua vita. <ride> un fratrolografo. <ride> un <frotografo>. E <ride> non sì, urlare, dai. Lì c'è segno della Nike, l'hai notata? No. Guarda, ci sono dei palazzi che si illuminano, Wow! Uh uh. uh. Ah, l'ho preso, l'ho preso. Io ho lasciato il telecomando, L'ho preso. L'ho preso. Ah. preso. Ho vinto, vinto, vinto. <ride> ok. Davvero adesso... hai più possibilità così? È ovvio, il dado d'oro ha sei facce. E allora? Cioè uh, eh, arriva, arriva fino a sei. L'importante è che adesso. <ride> mi esce il 4 se non mi esce un 4 io lancio qualche uh, qualche urlettino qualche urlo fuori da un esatto. urlettino che parla di cose non belle parla di religione 2-2 eh, ce la posso fare andiamo parti stati fanno per me forse non si sa no, non si no non lo lasciamo parlare tanto! Esatto! Non il il diritto! Ok, il brutto di no no no Vedi, si gira così da fastidio. Forse proprio quella la difficoltà. Perché gli ostacoli sono facili. Maria, lasciate. non lasciar vincere Luca! Ah no, è Luca che muore. No, Maria! <ride> non cambia nulla, tranquillo. Uii, ha perso comunque. <ride> ho vinto comunque io, vedi? Ho vinto, sono prima di te, quindi ho vinto. Dai, dai, fammi vincere! Perché sempre uno, prendo? <ride> ok, dai, non importa, no, non no. importa no, Mi Sto basti... dando un casino sotto sta vestaglia. Vestaglia. vestaglia vestaglia? Una felpa No, una felpa. non è una felpa, è una ma. Sbaglia perché con un dado devi sbagliare Se non sbaglio veramente io tiro qualche persona fuori dalla finestra Che è in questa camera o fra me Quindi Il mio No, probabilmente <ride> tu Ora tocca a me, dai Rimarremo in questo lupo <ride> temporale per sempre, fino a quando non arriverà Ru Luca, no, in una casella prima, no, e poi vinceremo napolo, noi. Quando non arriverà Luca, vincerà Luca. E <ride> <ride> contro tutte le possibilità immaginabili, Luca vincerà, è sicuro. Ecco, mo vince Maria. Mo Ma vince Maria. Sì, Maria mo, con un dato solo vince. Ha vinto. Hai visto? Hai visto? Hai visto? Io, no, sapevo. Io mi rifiuto, mi dispiace. Mi dispiace. <ride> Ok, passiamo al prossimo gioco. Facciamo. Il eh, giro del mondo, dai, facciamoci no, facciamo, un po' tutti. No, facciamo uno eh, tanto, tanto no, no, no, tanto li tagliamo. Ma eh, no, facciamo una cosa, vai il giro del tutti. mondo. No, non. Tutti no. quelli sono. non girano la ruota, allora. Tutti sono noiosi, sì, poi. Gira la ruota è lunga. Sono... Facciamo eh, no, eh, per no. la pelle, facciamo vedere quanto siamo. siamo affidabili. Ma, come vedete, noi siamo la coppia migliore e peggiore del mondo, quindi. Ma non. Di certo, di certo non perché. Non perché l'abbiamo fatto organizzato, no. Preferiresti ricevere 12 rosse o 12 ciambelle? Ciambelle, ovvio. Chi se ne fa delle. Che se ne, ne fa delle Il ciambella non le mangi. Le... È troppo stroppia. Cosa vuol dire? Io prendo tutti e due e vediamo cosa mi esce. È troppo, è troppo aspettare la domanda. No, è... oh no! Cosa hai, cosa hai prendo? No, me l'ha messo casuale. Ah, ok. No, non è vero, ho scelto io. Uh, quanto vorresti fosse lungo il fine settimana? 5 giochi. ovvio perché dovresti voler di meno scusa? No. partiti filo, ora li manda via e poi il, chiude il portale così non possiamo più uscire. No! Senti? Abbiamo fatto i livelli che sono difficili. Questo sì, è. Sì, ma ah. ci abbiamo messo due giorni solo per uno. Ciao. Oh. Perché? Cosa fai? Levati. Fammi Vai. fare le cose. Vai, Vai spingila. Scemo. Che fai? Si fa così. Vai Vai, tirarlo giù No, sei più vicino Ok, e visto lui. che non era difficile Alleluia Che poi non è a te. Comunque abbiamo fatto schifo No non è vero 40 secondi okay. è buonissimo 41 Vabbè 5 Io direi bene Cioè C'è cioè. C'è cioè. C'è cioè. E infatti Beh il, il massimo vi ricordo che è 100, se non sapete sì. Vabbè, iniziamo a fare. Quindi questo sono una seconda, era gocce d'acqua. E facciamo, allora vediamo minigiochi. Scova il bar. No. Scova il bar, ah, no, sono una sfida. Scovalbar. Bar. E poi finiamo. No, qui. no, no, facciamo qualcos'altro. Ah. Poi gira la ruota. Uh, In internet, internet Maria! Oh mio Dio! No, no, Maria, Maria merita di gareggiare perché... Ha visto. Sì, ma quell'altro è proprio... Oddio, oddio che cosa... <ride> ma è un maschio Sì, va okay. Han! Vi, vi spieghiamo noi le regole in breve. Quindi non ascoltate... No, non vi spieghiamo le regole. Al vibrato o no, almeno. Non stavo sentendo. Venite a me. <ride> Hai visto quello che è caduto? Sì. Sei tu il baro, sicuro. Venite tutti sotto di... Oh mio Dio, sta volando via il coso. E ovvio, siamo in tre lì. E poi qui sono l'unico. Il baro era Maria Marco O meglio uno, uno. <ride> Quindi ora Marco mi deve dare dei punti Ti odio E lui mi perde ovviamente Ti odio Ospite uno via No no ospite uno è diverso da un generico Sì vabbè già si è fatto prendere Non seguirmi Devo capire <ride> chi è il Aiuto. Baro No no ma Maledetta Maria Maria io esco perché non hai preso mai? lol Stavo cercando di prendere. Sarebbe, sarebbe stata sì. una cosa più logica da fare invece di seguire il CPU che è scarso. Che viene preso. Io male. non stavo inseguendo il CPU. Sei tu il baro, tanto Non sono io il baro, sei tu. Ti ho visto. Por... Ti ho visto che ti sei fatto prendere da solo per, per non farti sgamare. E <ride> eh, grazie. Allora al prossimo tocco prima io. Perché... Okay. Tanto sono già stato il baro e non funziona. Ok. Ah, oh che peccato, guarda. Sembra che tu sia il baro questa partita. <ride> Ma almeno fammi vincere! No, non ti faccio vincere! <ride> ti odio! Che sono stupido! Adesso mi attacco a te e aspetto che sbucano i palloncini duri. Golden oh, ballo! Oh madonna, già lo schifoso! Non prenderò io l'ultimo palloncino. No, eh, va bene. Almeno il verde è esploso a tamponato malissimo. Sì, il verde ha avuto un punto. Ok, <ride> I'm the winner! Round 4 Pecore, oh mio dio, Evviva, questo sono il bar Questo lo odio sia se sei il bar sia se non lo sei No io eh, tanto non funziona se sei il infatti, bar <ride> infatti <non senso>. Vedi <ride> Oh mio <ride> Eravamo tutti uno dietro l'altro Comunque il verde è sicuro E allora E allora lui occupiamo i punti al verde <ride> E il verde da 110 punti arriva subito a uno schifo di 70. Vabbè. Final round. final round. Comunque è sicuro il, il giallo, cioè è, è l'unico che non è mai stato. Potrebbe, ma potrebbe. Ah. Le sto prendendo tutte io nonostante succano dall'altra parte del campo. <ride> ok, è il giallo. Il giallo sta immobile. <ride> il giallo è stupido. <ride> ha perso. Quando è paro. Mi si va a perdere quando ti sbucano 30 talpe intorno, vabbè. Vedi. Che, che nome sarebbe poi inoltre? Sorra. Inoltre! Inoltre! Sembra che la vittoria sia in tasca di Francesco! And The winner, winner is! Yeah. It's a good thing! I won! Facciamo fare il minigioco! Allora! Un no, gioco libero non No! Gioco. Perché 5 minuti? Cosa vuol dire? Ma, ma ti danno 5 minuti per entrare. Facciamo hard okay. stavolta. Ok? non no. Sacasci no. Facciamo loro. Fumico. Uh, quali facciamo? In copy. No, okay, non è non... vero. No, no, no, no, no, giocatori? 1 VS3. Questo? Ah, che schifo di repertorio. Facciamo il posso. E facciamo. No, facciamo quelli. Ma una... nascondi. brutto. Let's see, neri sappito! Ma no, ma dai! Ma, ma, ma che c'è? Ma se si vede, scusa! Sono io! Ah! Sì. Ho fatto. mi. mi ha, ha gusto. Ho fatto così, puzzi. Vedi, <ride> stai, stai piangendo la <ride> Ma che scemo che sono! Ci sono io per forza. Sono per forza vicini ci più. Sì, hai perso! Ma dove stavo? <ride> Tutto <'ho> detto Te <ride> l'ho detto. Detto. Detto. detto che stavano allo stesso posto e io sono uscito a pelle Vabbè l'importante è che ho trovato tempo. Cioè un, uno sicuro che lo vedevi e l'altro e l'altro gli altri due insieme. Ora facciamo questo. cos'è? Io. Yeah. No, perché sei tu lui. questo sono proprio io. Quindi vediamo un po'. Sì, ho uh, sempre gli sponsor sopra le magliette. È ovvio. Ti invitano a comprare la Wii, nonostante tu ce l'abbia già. <ride> la prima era facile, allora la compri con pochino. Wow! Ah, ah. Ora complico un pochino. <ride> Ho fatto quella a te. Lo no. <ride> faccio sempre questo! I won. No you lose! Lost! In realtà hai vinto tu, perché gli altri non hanno vinto. Ora facciamo uno V1. Uno Challengiarci quello che si sparano le donne. Questo, questo, bambino. 2 Ok, vai. Quello che si sparano le donne no, in realtà non è quello lo scopo di giù, invece devi Via, che Via, se vedete la faccia del mio è mia, è sconvolto. Questa si chiama vittoria a tavolino. Mi <ride> confondi, no, la rigiochiamo perché devi, devi giocare. Meglio. Mi confondi. <ride> <ride> I won, you lose. Hai pure cazzo, un fallo. quello che spariamo le donne? Anzi, ah, sì, quello che spariamo le donne, ovvio. È che un must. È, è assolutamente quello che ti gioco so. il <ride> più. Lui ha sbagliato. Bisogna sparare le donne, ricordatevi Sì, sì. <ride> Marco, non riesci nemmeno a fare il tuo dovere. <ride> Marco pretende stava facendo un femminicidio, un massacro. Non ci pensi contassero i punti al contrario, cioè quelli negativi? Avrei, Avrei vinto. Sì, avresti vinto tantissimo. Sì. Il nome è per la pace, ovviamente. Sì, Non certo avresti vinto, avresti vinto un ergastro e esecuzione. Ma <ride> okay. fai quello che hai fatto con Luca. Quale? Quello sotto questo si sì. il labirinto il labirinto perdente <ride> Sì, esatto ok vediamo una strada più facile l'ho vista perfetto Let la du. <ride> perché non l'hai trovato <ride> perché si la strada più bravo, è quella che ne decido io vedi ho già vinto <ride> no <ride> <ride> stai a metà campo ancora metà campo ya yeah. Straden! sono quelli dottore il pane tedesco <ride> non esiste non può farti male pane tedesco gluten tag non la capirà nessuno Ya! Yeah. facciamo questo no no questo Grande rimbalzo il bottone eh? eh? no. di fare verso l'alto al momento giusto win win win win win win win win win win win win a me le volte win Yes, no. ho vinto! <ride> ho vinto, vero? Sì. Sì. Prima, quella lì a caso. Quella. L'ho vinto prima di te. Yeah. bello Quella partita, di nuovo, di nuovo. Oh. No. Um, quattro giocatori. Vediamo qualche cosa di bella. No. Uh, la bandiera 4. No. no. Uh, vediamo questo. Tiro al volo. Ok. Ok. Le batterie le <ride> tre comando. Sono quasi scariche. Oh no! That's the real screen. Non so come giocare, aiuto. Devi, devi colpire al momento giusto. Ok, lui è il vero campione però, ricordate. Boom! Ma perché dice sempre la persona che la persona che lo deve fare? Guarda mo-muore. Faccio schifo a calcio. Nel, nel caso non ti ricordi chi sei. Forse. Ma muore, muore. Sì. <ride> Che benessere quando vengono colpiti dal pallone gigante. E poi come. da dove l'hanno preso quel pallone gigante? Ok, vediamo che altro possiamo fare. Questo, i puggi in amicizia, dai. Smash Bros. In amicizia, tra virgolette, veramente, perché ci stiamo cercando di pugnalare fortissimo nello stomaco per farci volare via. Pugnalare. Non ci si pugnala in No, eh ti ass! odio! <ride> Anche io. Fatemi! Se <ride> la notare <come> uno spastico? <ride> Se... Sai eh, cioè, che ti mando Maria a raggiungere... Ti salva lì! <ride> eh, questo, questo lo dobbiamo fare. Ok. Salto di Ie. Yeah. Salto di Ie. Yeah. Vedi, quello bianco è sempre... È il tutorial. Lui è il maestro. Non ci potete fare niente. Yeee. Yeah. Ah Scusa. wow! <ride> <Sorry. Che> schifo! <ride> Ho sbagliato! Vedi, quello bianco è sempre il master. Ha fatto più schifo ah. di te primo. So. Il primo. Però è il master è lo stesso. Non puoi dire che il master fa schifo, ok? <ride> Scusami eh. This is maestro insegnami! Works. That's how mafia works! Ok, questo è. Il quella... maestro è il boss della mafia. Oh, questa va me. bene forse. Più o meno. E sì, il nuovo record. record. 147 faccio sempre, o come sto fatto? Io mi ricordo che il record che avevo fatto a mia Wii, quella vecchia, è sempre 147. C'è sempre un CPU che è più bravo del secondo giocatore, <ride> un CPU che fa schifo per tutti. E poi c'è il no, I missed E ho anche settato il nuovo record. Bene, basta. Facciamo l'ultima, magari, uh, vediamo, non uh, foca le pulsanti, foca le spalle. Ok. Ok, questa è l'ultima poi chiudiamo. <ride> quello bianco non è che è stato molto quello bravo. No, <ride> ma quello bianco è di tutorial deve essere così. E dove pensi di andare? <ride> Questo è un tempo record, ci ho messo solo 15 secondi a eliminarvi tutti. Do I miss? Do I got you? Oh, no, I miss. No, così <ride> Quindi, ok. Quindi fai la. Autorello? Eeeh... No, no, vabbè. <ride> Eeeh... Nella prossima puntata di. No, non è Quindi, bene. questo allora, era lo speciale di 50, 50 iscritti. E non ce ne saranno altri di 50 iscritti, ma forse uno di 100 iscritti. E dunque? Eh tra poco ci sarà quello dei due anni il 25 novembre e dopo quello ricomincerò con il let's play che ho già registrato un paio di parti uh, però uh, vi farò più aggiornamenti il 24 novembre il giorno prima dello speciale Ciao, ciao